L'ho scoperta. La tecnica definitiva. Faccio arti marziali dal 1985. Ho praticato sistemi tradizionali, combattimento sportivo, sistemi street fighting, qualsiasi cosa voglia dire, e ovviamente sistemi di difesa personale. E quindi ho iniziato a studiare. A studiare, a studiare, a mettere insieme i pezzi, no? A fare un lavoro in cui cercavo di verificare quali erano le costanti, quali erano gli elementi che si ripetevano. E in tal modo, alla fine, sono arrivato alla soluzione definitiva. L'unico elemento davvero essenziale, che non può mai mancare, per diventare abile, anche è Celso. In qualsiasi sistema tu ti voglia cimentare ed è... Alza il culo dalla poltrona. Nulla funziona se non ti ci metti. Se non sei costante, se non sei disciplinato. Chiaramente per poterlo essere ci sono diversi elementi che puoi utilizzare per facilitarti il gioco. Quindi trova qualcosa che ti piaccia. Trova qualcosa che ti sia utile e datti un certo tempo in cui ti imponi di essere costante. A quel punto diventerà un'abitudine e comincerai ad averne gli effetti, i frutti, perché se diventa un lavoro, andare in palestra è qualcosa che fai solo per dovere, beh almeno trova qualcuno che ti paghi. Poi non so, eh, magari per te la soluzione è un'altra, ma ne dubito fortemente. Questo elemento non manca mai e l'ho sempre trovato in chiunque abbia poi raggiunto i risultati che desiderava.